ciao da luci mi avete chiesto di farvi vedere la realizzazione della mia alternativa piastrella virus quindi la piastrella che parte granny e poi diventa virus mi avete chiesto di farvela vedere anche in versione quadrata per chi vuole appunto fare tipo delle coperte matrimoniali, delle tovagliette quadrate, eh, dei sottopiatti, quindi eh, chi vuole avere il runner, chi vuole avere il sottopiatto, il centro centrotavola, insomma avete eh, chiesto di vederlo in tutte e due le forme vi devo dare una specifica molto molto importante perché mi avete anche fatto una domanda molto importante alla quale io erroneamente ho risposto e quindi con questo video voglio anche chiarire eh, per l'appunto l'errore che ho eh, dato sul gruppo eh, quindi verbalmente vi ho detto una cosa in realtà era sbagliata come per la piastrella rettangolare il multiplo iniziale è di 4 più 1 anche i giri se volete farne di più sono 4 più 1 quindi non 5 come vi ho detto uh, sul gruppo ma la partenza è di 5 giri perché in realtà sono 4 giri più un giro, è come se partissimo con uh, l'occhiello. Quindi, in pratica, se io voglio aumentare i giri sia in questa che in questa, i giri di granny saranno sempre 4 in più e non 5, come vi ho detto sul gruppo. Perché? Perché il multiplo è sempre per poi iniziare a fare il punto virus il multiplo è sempre di 4 più 1 quindi se io parto da 5 il 5 è già un 4 più 1 se io voglio farla più grande i giri diventeranno 9 perché 5 è già un 4 più 1 quindi ne aggiungo altri 4 e saranno in pratica 8 più 1, poi po ne aggiungerete altre 4 e quindi saranno 4, 8, 12 più 1, 15. Quindi i giri diventeranno sempre più 4 se volete ingrandire la parte granny. Mi raccomando, io ho sbagliato dicendovi che i giri erano 5. No, non sono 5, sono 4 più 1. Ovviamente partendo da 5, poi aumenterete sempre di 4, perché il più 1 è sempre il primo giro. Quindi lo fate all'inizio, eh, il giro in più, ma i giri dovranno essere sempre aumentati di 4 e non di 5, sia sulla piastrella rettangolare sia sulla piastrella quadrata esattamente come la partenza della piastrella rettangolare il multiplo sempre 4 più 1 quindi in questo caso ne ho fatti 5 se no potevo farne 9 e così via eh, quindi mi raccomando siccome ho sbagliato dicendolo a chi me l'aveva chiesto anche in privato su messenger ci tengo a precisare andremo anche oggi ad usare il filato fiocco ovviamente di merceria italia artisan le sue caratteristiche sempre le stesse <ride> ve l'ho detto anche nell'altro video ma ve le ribadisco è un 100% cotone il colore nello specifico è il 7612. E per ogni 50 grammi abbiamo 125 metri di filo. Quindi comunque eh, una buona metratura. Quindi adesso sigla e partiamo con la nostra piastrella quadrata. Partiamo quindi con fare il cappietto. eccolo qui e una volta fatto il cappietto faremo 5 catenelle 1 2 3 4 5 filo sull'uncinetto entriamo nella prima catenella ed andiamo a fare una maglia alta quindi andiamo a fare un occhiello mentre nel rettangolare gli occhielli erano Multiplo 4 più 1 su quella quadrata l'occhiello è uno solo, non potete sbagliare. Ora iniziamo a fare il punto granny. Allora io lo faccio per le principianti, ma sappiamo tutti come si fa il punto granny. Allora parto sempre con 2 catenelle e effettiva maglia alta quindi le due catenelle non le conto la prima maglia alta è quella che ho appena fatto poi ne faccio una seconda e poi ne faccio una terza ecco qua il nostro primo modulo da 3 maglie alte 2 catenelle filo sull'uncinetto rientro nel mio cerchietto iniziale e vado a fare altre tre maglie alte quindi dobbiamo fare quattro gruppetti da tre maglie alte divisi da due catenelle io sono a 2 2 catenelle rientro nel cerchietto e vado a fare altre tre maglie alte Così 2 catenelle sempre di separazione. Vado a fare il quarto lato quindi 3 maglie alte, una, due e tre. Come sempre chiudo con una maglia alta. Voi sapete che a me non piace chiudere gli angoli con le catenelle, quindi filo sull'uncinetto ignoro le due catenelle iniziali e lavoro proprio sull'occhiello della prima maglia alta effettuata e vado a fare una maglia alta in questo modo noi abbiamo il nostro primo quadratino granny se tiro un pochino il filo comunque si stringe dopo andremo a nascondere la codina quindi abbiamo fatto il primo giro andiamo a con il secondo giro quindi 2 catenelle per alzarci, voi potete tranquillamente fare le 3 catenelle e partire così, io parto in questo modo perché a me piace di più. Filo sull'uncinetto, 3 maglie alte nello stesso foro, 1, 2 e 3. Ora abbiamo queste tre maglie alte le saltiamo con una sola catenella, quindi stiamo creando il lato, il primo lato. Filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare il prossimo angolo con tre maglie alte, una, due, tre maglie alte, due catenelle e nello stesso foro tre maglie alte. Gli angoli saranno sempre così, Punto Granny, ormai lo conoscete. Io ve lo sto solo facendo rivedere perché potrebbe esserci qualche principiante e vuole sapere come si fa. Catenella di separazione, prossimo angolo: quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, una. 2 e 3 catenella per saltare le tre maglie sottostanti di nuovo angolo 3 maglie alte 2 sì, scusate 3 maglie alte ogni tanto mi confondo anch'io 2 eh. catenelle 3 maglie alte e stiamo per arrivare al metà angolo che avevamo già fatto. Quindi, catenella di separazione. Vedete che qui abbiamo metà angolo lavorato. Andiamo a fare l'altra metà angolo. Quindi entriamo di nuovo da dove siamo partiti, in quel foro. Facciamo le tre maglie alte. E invece di fare le due catenelle di separazione, io carico il filo sull'uncinetto e sulla prima maglia alta. Vedete eh, che cosa succede? Che qui noi abbiamo. Se io avessi fatto le tre catenelle, questo anellino non ce lo avrei perché si fa solo facendo la maglia completa: ne ho uno, due e tre. Quindi io vado nel primo, ignorando le due catenelle, quindi vado a infilarmi proprio. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro in questo anellino e vado a fare la mia maglia alta. Così, vedete, io ho fatto il mio secondo giro. Guardate come risulta perfetto l'angolo, siamo già al centro, non abbiamo righe che vanno in giro per la piastrella praticamente la chiusura e l'apertura del giro non si vedranno mai saranno sempre molto pulite facciamo il terzo giro insieme perché ovviamente adesso c'è anche un lato dopodiché andate avanti di 5 in 5 per quanto volete voi comunque andiamo avanti con questo giro 2 catenelle per alzarmi e faccio le mie 3 maglie alte sempre nello stesso angolino e quindi vado a fare la mia seconda eh, scusate il mio primo mezzo angolo perché mezzo perché io non ho fatto metà e a fine giro mi rinfilerò qui e chiuderò l'altra metà una catenella ora noi abbiamo un foro centrale e quindi qui andremo a fare 3 maglie alte 1 2 3, una catenella di separazione perché le due catenelle sono solo sugli angoli sui lati le catenelle tra modulo e modulo sempre una andiamo al prossimo angolo e facciamo l'angolo quindi con tre maglie alte 1 2 3 2 catenelle di separazione di nuovo 3 maglie alte. Una catenella di separazione, andiamo a fare il prossimo lato. Quindi in questo foro che abbiamo sul lato, al centro del lato, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. E proseguiremo in questo modo fino a ad avere 5 giri vi ricordo 5 o più io se volete qui ne ho fatti 5 vi faccio vedere anche su 10 così vi faccio vedere la differenza la differenza non sarà nient'altro che se io faccio un giro in più non avrò solo angolo e angolo ma avrò come sulla rettangolare anche un cerchio al centro perché la mia piastrella sarà già più grande quindi io adesso vado a fare 10 giri mentre su questa ne ho fatti 5 qui ne andrò a fare 10 in modo da farvi vedere la differenza dopodiché il punto virus si lavorerà nello stesso medesimo modo come nella piastrella rettangolare ma non vi preoccupate, ve lo farò vedere comunque io proseguo, ci rivediamo tra 10 giri eccomi qua sono arrivata a 9 giri quindi un multiplo di 4 più 1 quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 giri vedete che la piastrella inizia a girare un attimino se non volete questa uh, questa questo inconveniente potete tranquillamente girare il lavoro ad ogni giro io sinceramente confido nel fatto che poi lavorando il punto virus si sistemi da solo ripeto 9 giri quindi anche i giri hanno un multiplo per avere poi la base giusta per iniziare il punto virus e vado avanti ad asfissiarvi con il 4 più 1 quindi in questo caso io ne ho fatti 9 ora mi attacco col punto virus quindi appoggio qua la mano perché ho un braccialetto rumoroso e quindi appoggio la mano sul lavoro già fatto e andiamo a iniziare la mia, uh, il, il mio punto virus perché l'ho fatta così grande questa? perché volevo farvi vedere la differenza tra una piccola e una grande quindi volevo farvi vedere proprio che potete ingrandire la base granny di quanto volete come poi potrete andare avanti col punto virus di quanto vorrete quindi eh, questo è sono a 9 vado a chiudere il mio mi posiziono giusta così mi vedete bene vado a chiudere il mio angolo sempre con la maglia alta sulla prima maglia lavorata e sono pronta pronta per partire con il punto virus quindi 2 catenelle io parto sempre nello stesso modo e vado a fare effettivamente la maglia alta quindi una maglia alta 5 catenelle volto il lavoro prossimo foro del granny maglia bassa ora andiamo a fare 3 archetti da 3 catenelle 1 2 3 e mi aggancio con una maglia bassa nel prossimo foro 1 2 3 e mi vado ad agganciare nella prossima maglia con una maglia bassa 1 2 3 di nuovo maglia bassa nel foro quindi abbiamo fatto 3 archetti da 3 ora ne faccio uno da 5 perché l'alternanza del virus è un archetto da 5 e 3 da 3 mi aggancio con la maglia bassa si vede poco ma si vedrà dopo e vado a fare altri tre archetti da 3, quindi 1, 2 e 3. E siamo nel foro prima dell'angolo: quindi 5 catenelle. Filo sull'uncinetto perché nell'angolo andiamo sempre con una maglia alta. Quindi, maglia alta, 5 catenelle. L'angolo è sempre composto da 5 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle. Dopodiché vado a chiudere con una maglia bassa nel primo foro dopo l'angolo. Ed ora vado a rifare le mie, eh, i miei tre archetti da 3 catenelle quindi 1 e mi aggancio nel foro 2 e mi aggancio nel foro 3 e mi aggancio nel foro di nuovo archetto da 5 1 2 3 4 e 5 e mi aggancio nel foro riparto con gli archetti da 3 1 2 3 e mi aggancio nel foro 1 2 3 e mi aggancio nel foro 1 2 3 e mi aggancio nel foro e sono arrivata all'angolo quindi 5 catenelle carico il filo e nell'angolo faccio la maglia alta di nuovo in uscita dall'angolo 5 catenelle e mi aggancio con una maglia bassa nel primo foro fuori dall'angolo come vedete stiamo facendo abbiamo fatto vedete angolo angolo e poi, a differenza di questa quadrata che è più piccola, quindi abbiamo solo gli angoli, qui ci risulterà come quella rettangolare, quindi avremo anche un ventaglio al centro. E più andate avanti, quindi se volete ingrandire, per esempio io l'ho fatta di 9 eh, e voi eh, non so, la fate di 12, avrete due, eh, come si dice, um, ventagli sul lato, quindi più ingrandite più ventagli vi vengono anche sul lato. Questo è piccolino, questo e quindi ha soltanto i quattro lati, e poi andrà crescendo man mano che andiamo avanti. Questo qui invece per il momento ne ha solo uno di ventaglio, se avessi fatto altri quattro giri avrebbe avuto due ventagli e gli angoli altri giri, tre ventagli e gli angoli, quindi più ingrandite la, la base di granny, più ovviamente vi si ingrandirà anche eh, la partenza del punto virus e poi ovviamente andrete avanti di conseguenza col punto virus fino a quando eh, vi farà piacere ora io finisco il giro vi faccio vedere giusto eh, per chi vuole seguire solo questo video e non guardare anche l'altro vi faccio tutto il punto virus ecco però finisco questo giro da sola e poi vi faccio vedere il secondo giro di eh, punto virus sono arrivata a fine giro quindi mi unisco con una maglia bassissima nella prima maglia bassa, eh, scusate, nella prima maglia alta, vi ricordate che avevo fatto le 3 catenelle e la maglia alta è proprio per avere la catenella di aggancio come vi avevo fatto vedere prima nell'angolo. In questo caso chiudo con una maglia bassissima perché devo rimanere proprio qui al centro. Faccio eh, la stessa cosa che ho fatto finora, quindi 2 catenelle filo sull'uncinetto rientro alla base delle due catenelle e vado a fare la prima maglia alta ora ne vado a fare altre nove potete anche decidere diversamente in effetti e quindi fare eh, qui la le due catenelle e poi fare tutte 10 le maglie nell'angolino decidete come volete io in questo caso ne ho fatta una sulla maglia alta e altre nove all'interno del primo arco da 5 catenelle. Fatto il mio primo mezzo ventaglio perché in realtà negli angoli il ventaglio è da 20 maglie alte quindi comunque io ho iniziato con metà faccio una maglia bassa nel primo archetto da 3 catenelle quindi vado a fissare il mio uh, ventaglio 3 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto da 3 3 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto da 3. Ora abbiamo un altro archetto da 5. Cosa facciamo? Filo sull'uncinetto e andiamo a fare su questo archetto 10 maglie alte. Fate anche le nostre 10 maglie alte sul lato, di nuovo maglia bassa nel primo archetto da 3 catenelle, 3 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto da 3 catenelle, di nuovo 3 catenelle, maglia bassa sull'ultimo archetto da 3 catenelle. Ora facciamo un angolo completo, quindi filo sull'uncinetto, l'angolo come vedete è costituito da 5 catenelle, una maglia alta e 5 catenelle. Noi faremo 10 maglie alte da questo lato e 10 maglie alte da quest'altro lato per un totale di 20 maglie alte. Facciamolo insieme. Le prime 10 maglie alte, semplicemente carico il filo e mi sposto nell'archetto a fianco. E ne faccio altre 10, per un totale, come detto prima, di 20. ecco qui il mio angolo intero vedete abbiamo 10 maglie alte da questo lato 10 da quest'altro ricominciamo a lavorare come fatto finora quindi mi aggancerò qui con una maglia bassa 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle maglia bassa e di nuovo andiamo a fare ehm, il ventaglio sul lato da 10 maglie alte quindi proseguiamo fino a quando non arriviamo qua e andiamo avanti insieme per chiudere quest'angolo e iniziare il terzo giro di punto granny. Eccoci arrivati al termine del secondo giro. Come noterete, gli archetti da 3 eh, catenelle diventano sempre meno. All'inizio erano 3, adesso sono 2, nel prossimo giro diventerà 1 perché Andremo ad ingrandire i nostri ventagli e quindi rimpicciolirà lo spazio tra di essi, quindi siamo arrivati alla fine di questo giro. Andiamo a fare le nostre 10 eh, maglie alte all'interno del metà angolo che noi ancora non avevamo lavorato. Quindi entro con la prima maglia alta e vanno a farne 10. Fatte le mie 10 maglie alte mi vado a infilare quindi ignoro le due catenelle mi vado a infilare proprio vedete qui sotto la prima maglia alta con una maglia bassissima in questo modo e il primo giro è concluso vedete abbiamo fatto uh, tutti i ventagli abbiamo predisposto per poi ingrandire i ventagli. Vedete la differenza? Qui che è con nove giri ho già anche un ventaglio al centro. Qui invece che è solo da 5 giri io ho soltanto eh, i ventagli ad angolo. Ingrandirà poi piano piano però ho solo i ventagli ad angolo. Quindi voi potrete decidere quanti ventagli volete sui lati ingrandendo la piastrella granny sempre multiplo 4 più 1 quindi partiamo con 5 e poi 4 4 4 4 fino ad arrivare a quanto volete voi Partiamo quindi con il terzo giro di punto virus che è mh, identico al secondo in realtà questo perché mi alzo con due catenelle, filo sull'uncinetto, vado sulla prima maglia alta lavorata sottostante, quindi non dove ho fatto le due catenelle ma sulla prima maglia e Lavoro 10 maglie alte, quindi esattamente come è fatto finora. Quindi vado a fare, sono già arrivata a 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e l'ultima è la 10. Fatte le 10 maglie alte, vado a fare una maglia bassa nell'archetto da 3 subito dopo il ventaglio. 3 catenelle, quindi archetto da 3, vado nel prossimo archetto da 3 e faccio una maglia bassa. Come vedete adesso l'archetto da 3 è uno solo perché noi qui abbiamo già il ventaglio quindi filo sull'uncinetto vado sulla prima maglia del ventaglio da 10 e vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino ad averne 10 fatta anche la decima maglia mi fermo con una maglia bassa sull'archetto da 3 che segue 3 catenelle di nuovo maglia bassa nell'archetto da 3 e sono arrivata nell'angolo non faccio altro che lavorare 20 maglie alte su 20 maglie alte e procedo così per tutto questo terzo giro di punto sono arrivata anche alla fine di questo terzo giro di punto virus Chiudiamo insieme con la maglia bassissima sulla prima maglia effettiva, quindi ignoriamo sempre le due catenelle, guardate come si chiude meglio e non rimane spazio, è veramente una chiusura invisibilissima, per quello io faccio le due eh, catenelle. E, e la maglia effettiva perché veramente guardate in tutto il lavoro non si capisce dov'è l'inizio e dov'è la fine del giro, rimane tutto molto più compatto, molto più bello. Andiamo quindi a fare l'ultimo giro e poi vi faccio vedere come si ricostruisce il primo giro sul quarto. Quindi facciamo sempre le due catenelle per alzarci lavoriamo la prima maglia effettiva quindi non sulle 3 catenelle ma sulla prima maglia catenella di separazione andiamo sulla prossima maglia maglia alta catenella di separazione filo sull'uncinetto prossima maglia maglia alta catenella di separazione prossima maglia maglia alta e procedo così quindi separando le maglie da una catenella fino al termine delle mie maglie alte in questo modo poi ogni tanto contate perché se non tornano i conti poi il lavoro non procede quindi Adesso le conterò anch'io per essere sicura che siano 10. Quindi vado a fare l'ultima, se non erro. Le conto e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi aggancio. Al, ehm, all'archetto con una maglia bassa quindi l'archetto da 3 mi aggancio con una maglia bassa se volete potete fare la catenella qualcuno si confonde io per esempio in questo rettangolare ho fatto la catenella quindi potete fare o non fare eh, è uguale comunque facciamo la catenella e ci agganciamo nell'archetto da 3 rifacciamo la catenella ed ora nuovamente filo sull'uscinetto ricominciamo quindi su ogni maglia alta facciamo una maglia alta separata da una catenella e quindi procediamo in questo modo per tutto il resto del giro quindi tutte eh, le maglie alte che abbiamo sui ventagli le rilavoriamo ma separate da una catenella e ricominciamo la stessa cosa, quindi sull'angolo faremo 20 maglie alte divise da una catenella, ci agganceremo con una maglia bassa su questo archetto e continuiamo di nuovo 10 maglie alte divise da una catenella e così via, quindi andiamo a fare quello che è il quarto giro del punto virus ecco qui allora in questo modo in pratica noi abbiamo finito anche il giro di punto virus ovviamente adesso vi faccio vedere come riagganciarci per eh, proseguire ovviamente questo punto ma devo dire la verità che mi piace tantissimo così quasi più che Devo dire la verità, eh, chi mi ha chiesto di ingrandire la parte granny al centro ha buon gusto perché, ripeto, mi piace quasi di più così. Comunque adesso partiamo con il primo giro, quindi ricostruiamo il primo giro sul quarto giro, quindi da questo giro in poi poi sarà sempre tutto uguale, scusate il gioco di parole. Quindi partiamo col, col, con le solite, ecco, 2 eh, catenelle. Voi sapete che ci sono affezionata a quelle due catenelle, filo sull'uncinetto e facciamo effettivamente la maglia alta. Ora dobbiamo fare le 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 e 5 saltiamo un foro ed entriamo con una maglia bassa nel prossimo in questo modo si vede male perché mi sono un po incastrata lo rifacciamo allora ho fatto le 5 catenelle saltiamo questo forellino quindi quello subito eh, dopo la maglia alta ed entriamo in quello successivo con una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 saltiamo un foro maglia bassa nel successivo 1 2 3 catenelle saltiamo un foro maglia bassa nel successivo e abbiamo due archetti dobbiamo fare il terzo quindi 1 2 3 catenelle saltiamo un foro maglia bassa nel successivo come vedete avanza un foro attenzione attenzione per qua sbagliare è facile perché ci sono anche questi due forellini al centro che è l'aggancio della maglia bassa noi questi due forellini al centro non dobbiamo contarli o se li contiamo facciamo in questo modo quindi noi dobbiamo saltare questo forellino saltiamo questi due forellini creati dagli spazietti della maglia bassa e saltiamo il primo archetto che c'è qui andiamo a lavorare nel secondo quindi se dobbiamo contare saltiamo questo Saltiamo questo, saltiamo questo, saltiamo questo e sono 4 e andiamo a lavorare nel quinto facendo 5 catenelle perché ora dobbiamo sfalzare i nostri ventagli 1 2 3 4 e 5 guardate bene salto qui salto qui salto qui salto qui entro in questa con una maglia bassa che ho lasciato un po' larga ma vedete questo è quello che deve venire perché poi qui verrà costruito uno eh, un ventaglio quindi andiamo a sfalzare i ventagli ora dopo le 5 catenelle seguono i tre archetti da 3 catenelle quindi 1 2 3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 Dei prossimi due ventagli, c'è cioè la codina che infastidisce. Dei prossimi due ventagli, quindi faccio le mie 5 catenelle: una, due, tre, quattro, 5 catenelle, salto questo foro, questi due centrali non li stiamo neanche a contare. Salto, il primo foro del ventaglio e lavoro la maglia bassa sul secondo e mi sono incastrata ecco qua in questo modo e abbiamo creato vedete prima nel giro precedente avevamo sul lato solo un ventaglio adesso sono diventati due nel successivo giro diventeranno ancora di più e poi ancora di più e poi ancora di più. Quindi adesso andiamo a rilavorare sull'angolo. Abbiamo fatto l'archetto da 5 catenelle ne dobbiamo fare 3 da 3 catenelle. 1, 2, 3. Salto un foro, lavoro nel successivo. 1, 2, 3 salto un foro lavoro nel successivo 1 2 3 salto un foro lavoro nel successivo ora 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 bene attenti a quello che andiamo a fare carichiamo il filo perché nell'angolo c'è sempre la maglia alta salto un foro dovrei lavorare nel successivo in realtà non lavoro nel successivo ma nella maglia che segue quindi la maglia alta la faccio sulla maglia alta che segue il foro nel quale dovrei lavorare vedete ho saltato questo avrei dovuto lavorare in questo in realtà io ho lavorato sulla maglia perché voglio rimanere perfettamente al centro del mio lavoro altrimenti man mano che voi andate avanti a lavorare il lavoro si storta quindi per rimanere al centro noi è come se ne avessimo saltati due in realtà non ne abbiamo saltati due semplicemente invece di lavorare nello spazio abbiamo lavorato sulla maglia ora 5 catenelle E 5 saltiamo un foro lavoriamo nel successivo 3 archetti da 3 1 2 3 saltiamo un foro lavoriamo nel successivo di nuovo 1 2 3 saltiamo un foro lavoriamo nel successivo l'ultimo, 1 2 3 saltiamo un foro e lavoriamo nel successivo. E se abbiamo fatto bene i conti, infatti ce ne deve avanzare uno. Infatti ci avanza un foro, poi abbiamo i due forellini attorno alla maglia bassa, dobbiamo saltare il primo dall'altra parte e lavorare qui nel secondo. Prima però dobbiamo fare le 5 catenelle, quindi andiamo a fare le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi saltiamo e lavoriamo in questo e proseguiamo così per il resto del giro. Dopodiché io direi che si può proseguire da soli perché il lavoro è esattamente come... È ripetuto sotto quindi dove abbiamo gli archetti da 5 dobbiamo fare le 10 maglie alte dove abbiamo gli archetti da 3 ci dobbiamo agganciare con le maglie basse quindi eh, dopo aver fatto ovviamente gli archetti da 3 quindi io eh, ora proseguo da sola fino ad aver fatto altri 4 giri completi in modo da farvi vedere come viene il lavoro finito dopodiché direi che potete andare avanti da sole perché veramente il lavoro è semplicissimo veramente semplicissimo comunque procedo vanno alle ciance ci vediamo tra un attimo eccoci giunti a quello che io ho deciso che è la fine perché poi voi in realtà potete andare avanti all'infinito quindi eh, questo è quello che ne esce ma poi ripeto potete andare avanti per esempio in questo verde ho fatto molti più giri vedete ho fatto tre giri e quindi pian piano gli archetti e, e i ventagli diventano sempre di più eh, in questo qua per esempio più piccolino ne ho fatti eh, soltanto eh, tre quindi è come se mi fossi fermata qua vedete è come se io mi fossi fermata qui se noi li sovrapponiamo in pratica è come se fossero uguali perché ho rispettato le stesse proporzioni mentre questo qui piccolino vedete è il centro e eh, se io avessi per esempio fatto soltanto 5 giri adesso eh, saremmo così quindi avremmo più giri insomma vi ho fatto vedere tutte le varianti di questo uh, centro virus post scriptum ragazze mi stavo dimenticando una cosa volevo farvi vedere come ho fatto in questo scusate lo alzo convinta che voi lo vediate in questo dove sono passata da granny a virus poi di nuovo granny e poi di nuovo virus quindi vi devo far vedere com'è l'aggancio perché eh, anche questo mi avete chiesto, qualcuna di voi mi ha chiesto anche questo. Allora, vedete, questo qua è quello che io adesso ho appena finito. L'aggancio ve lo faccio vedere su quello piccolo, così facciamo un po' più velocemente e non vi faccio diventare il video una cosa lunghissima. Allora, questo appoggiamolo qua perché ho il solito braccialetto che fa rumore e quindi vi faccio vedere esattamente come... Eh, ecco qua ecco, il solito braccialetto che fa rumore, vi faccio vedere esattamente come riagganciarsi per riprodurre di nuovo, dopo il punto eh, virus, di nuovo il punto granny. Premetto, qui c'è solo un giro, cioè un giro, sono quattro i giri che compongono il punto virus, comunque c'è solo eh, un disegno di punto virus. Potete farlo anche... Eh, con tanti disegni di punto virus quanti ne volete i giri di punto virus sono indipendenti ne potete fare quanti volete mentre i giri granny rimangono sempre uguali mi raccomando se voi vi riattaccate con il granny dopo prima di ripassare al virus comunque dovete avere il multiplo di 4 più 1 come in partenza quindi eh, in questo caso il 4 più 1 saranno proprio 5 giri perché partite da zero non siete più attaccati e quindi espandete il multiplo e fate 8 più 1, 12 più 1. No, in questo caso se volete fare 8 giri non sono 8 ma sono 9 perché ripartite da 0. Quindi non avete più, non si conta più il centro che è il più 1. Quindi ricordatevi che sono il calcolo è lo stesso del centro detto questo ora io prendo il mio filato e vi faccio vedere come ci si riaggancia per fare il, il punto granny dopo il punto virus e eh, il punto granny dopo il punto virus è parte con il primo giro di punto virus quindi dobbiamo ricreare gli archetti io mi rinfilo come se non mi fossi staccata ovviamente io avevo chiuso il lavoro e questo è un post scriptum, quindi io mi riaggancio, faccio la prima maglia alta, faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto la prima, eh, il primo punto vuoto e mi aggancio nel secondo, di nuovo 1, 2, 3, quindi è il primo giro e eh, adesso andremo velocemente... E non me lo sto a spiegare ma è il primo giro 2 3 e ci riagganciamo vediamo se sì. allora ho il gomitolo che va in giro 1 2 3 e ci riagganciamo ecco qua infatti avanza un punto qui vedete facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 saltiamo la prima di qua saltiamo il centro la prima dall'altro lato e ci agganciamo sulla seconda e quindi vedete stiamo proprio riproducendo come se noi dovessimo ricominciare il punto virus sul punto virus ecco qui io ho concluso quello che sarebbe il primo giro di punto virus vedete ho semplicemente rifatto gli archetti ora lavoreremo in questo modo io ho chiuso il mio lavoro con una maglia eh, bassa bassissima entro nel primo archetto da questo lato io faccio sempre le due catenelle più la maglia alta voi sapete come lavoro io il, il punto granny quindi le due catenelle per alzarmi e poi faccio le tre maglie alte all'interno appunto dell'archetto da 5 2 e 3 catenella di separazione salto nel prossimo archetto da 3 quindi il blocco da 3 maglie alte del punto granny nuovamente catenella di separazione lanciamo via il gomitolo che mi dà fastidio prossimo archetto da 3 3 maglie alte catenella di separazione prossimo archetto da 3 3 maglie alte 1 2 3. Catenella di separazione, ora abbiamo l'archetto da 5 catenelle. Noi comunque al suo interno facciamo 3 maglie alte: 2 e 3. Vedete di nuovo catenella di separazione, prossimo archetto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, prossimo archetto, 3 maglie alte, vi faccio vedere poi l'angolo e, eh, e poi andate avanti da soli, ma è semplicissimo catenella di separazione ultimo archetto da 3 e facciamo 3 maglie alte catenella di separazione siamo arrivati nell'angolo vedete? del punto virus facciamo 3 maglie alte da questo lato una due. 3, dopodiché facciamo 2 catenelle perché siamo nell'angolo e le tre maglie alte le facciamo nell'altro archetto. Quindi in questo giro non le faremo insieme, ma le faremo comunque separati da 2 catenelle. Mi raccomando, vedete risulterà così. Adesso è bruttino da vedere, ma poi col prossimo giro si unisce tutto. Quindi catenella di separazione e ricominciamo. Prossimo archetto da 3 maglie, eh, maglie alte. E via così. Vedete che stiamo ricominciando il eh, punto granny. Ed ora che ve li ho fatti vedere tutti in tutte le salse, io direi che... Ci possiamo salutare perché ve l'ho fatto vedere eh, semplicemente quadrato ve l'ho fatto vedere semplicemente quadrato con più giri granny al centro e ve l'ho fatto vedere quadrato con giri di granny e di virus alternati vedete guardate che questo qua veramente secondo me è il più bello di tutti perché eh, le rotondità del virus accostate alle ehm, geometricità del granny, secondo me è, è bellissimo. Allora, con questo quadrato potreste farci una coperta, una tovaglia quadrata, qualsivoglia, voglia. Ma mi raccomando, la stessa cosa, potete farla anche con quello rettangolare. Che in questo momento è l'unico che non ho qui quindi eh, con quello rettangolare il procedimento è lo stesso quindi ricreate eh, il primo giro di punto eh, virus e poi continuate col punto granny per poi se volete ricominciare col punto virus dopo ovviamente aver fatto i giusti calcoli io vi saluto eh, vi ho fatto veramente questo progetto in tutte le salse vi mando un bacio vi do appuntamento al prossimo video tutorial ciao da Luci, a presto!